Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video. Guardate chi c'è come nostro ospite speciale, o meglio, non so se vedrete niente, comunque si tratta di la mia piccolina, non mi dà un bacino? No, non mi dà un bacino, ecco si è fatta vedere meglio lei. Lei è Freya e questo è il tag Amici Animali ideato da giga 73 The World of Jamie e Daniela Catwoman. No. Catwoman La mia pronuncia proprio di tanto si va a far benedire. Che palle! Eh, sono stato taggato da Ambra Stella, vi lascerò i link di tutti i canali che menzionerò e iniziamo perché non si sa mai che la signorina ci stufi. Aia Come si chiama il tuo animale? L'ho già detto prima, comunque, vabbè, ripeto, lei si chiama Freya. Perché l'hai chiamata così? Il nome è stato scelto da uno dei miei migliori amici da parte maschile, che si chiama Patrick, che saluto, mouah, perché io ero molto incerto sul nome da mettere a questa signorina e a un certo punto lui mi ha scritto in privato su Facebook, perché purtroppo siamo molto distanti, e mi ha detto ma posso darti un consiglio? Io, certo. Mm. ho conosciuto una docissima cagnolina che si chiama Freya che è il nome della dea nordica dell'amore della mitologia norrena per l'esattezza e quindi perché non la chiami così? praticamente una venere in salsa nordica comprato o trovatello? né comprato né trovatella lei faceva parte di una cucciolata e piuttosto che farla finire in canile in condizioni magari non proprio ideali ho preferito adattarla io perché avevo voglia che c'è che c'è si sì, adesso finiamo scendi subito su perché avevo voglia di prendermi cura di un cognolino ma ah. segni particolari Abbiamo segni particolari noi? Tu che dici? No, è una cagnolina bellissima, ma anche altrettanto normalissima Certo per me è speciale, ma io sono di parte Il suo pregio è più grande? da tanto, ti dà tanto, se stai male ti viene vicino e sta lì zitta senza dire nulla, però sai che c'è se stai bene, vedi che sei felice, felice anche lei ti fa un sacco di feste, baci, eccetera, ti dà tanto. Il suo difetto, il suo difetto è questo, una testona dura, peggio del marmo di Carrara. Se dice che deve fare in un modo, lei fa in quel modo, ti passa sopra prima, ma farà in quel modo. Che cibo compri? Allora noi... Dopo tanto peregrinare abbiamo trovato forse le croccettine ideali che sono della linea exigent della, della, della Royal Canin Sì, adesso scendi, te lo prometto Fammi finire il video, ti prego Fammi finire il video, amore, dai Sono della linea exigent della Royal Canin Lo stavo dicendo, se riesco mi metto la foto o qualcosa, non lo so E... Niente, dobbiamo stringere perché la signorina si è annoiata, lo sapevo E a questo si aggiunge della, della carne, specifica delle carne bericani Che compriamo da lì, da là, a un prezzo, prezzo stracciatissimo, tipo 1,90 euro Freya, oddio, aia Sta facendo bua babbo No, è su Giocattolo preferito, non ha più un giocattolo preferito Perché evidentemente si sente grande descrivila con un aggettivo ruffianella perché è di un ruffiano che non finisce più quando ti vuole comprarti ti finisce dalle linguate tagga tre amici per fortuna che tre amici me li ero già preparati così questa bambina non deve aspettare troppo Oh, che posizione coccolosa Oh, sì. I tre amici che taggo sono hashtag la specifico hashtag la perché esiste anche la RO senza hashtag, Roberto Cerrone, il mio papone, papino, quello che preferisci, insomma, anche se in realtà abbiamo pochissimi anni di differenza per ormai lui e il mio papà, e eh, non so più manco quale canale usi, Nadia Vlog oppure la youtuber imperfetta, comunque ti avviso su Instagram così non sbagliamo. Il primo profilo che vedo attivo ti scrivo in direct, qualcosa farò, dico, Nadia ti ho taggato, quindi la youtuber perfetta barra Nadia Vlogs. E in questa posizione molto coccolosa noi vi salutiamo, io e Freya vi salutiamo, ringraziamo Ambra per averci taggato, ringraziamo le tre creatrici di questo tag e ci vediamo al prossimo video.